Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo. cioè vi diamo un benvenuto su un nuovo let's play Pokémon Let's Go Eevee Allora intanto la, pre, la parte iniziale del video la dici. Vabbè, aspetta. Ciao, ti trovi nel mondo di Pokémon. Mi chiamo Ok, ma tutti con mi conoscono come il professor Pokémon, sì certo. <ride> Per me ce ne sono già sette. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Per noi esseri umani sono degli amici fedeli. E non li mandiamo a morire. Che? <ride> ci divertiamo a lottare insieme a loro. Quanto a me... Io ti mando. Se Dare i Pokémon di lavoro. Ma adesso fai la più potente. Ok, allora... Vabbè, qual è il tuo aspetto? Perché i miei occhi non funzionano molto bene. Sai com'è? Allora io io gio sto giocando io come giocatore 1 e scelgo sì. quello che mi assomiglia di più. Comunque stavo dicendo la prima parte, la, la prima parte La, la prima parte. Perché si sentiva i rumori dal suo gioco. Sì, capito? lo so. Mi chiamo Marco007. Ovviamente. Io sarò il giocatore secondario. Quello. Quello, quello che mio... non ha nome, quindi il rivale, si chiama Dometis. No, lo chiamiamo stupido. No, chiamano dai Tits. No, perché così ci sono le battute che il Bros. Rock lo chiama stupido. Ma no, dai. Sì, no. e poi dice, ah sì, sono stupido. No, dai, no, no dai. Ehi. Ah, di. Ah ehi, sì, ehi, sono ehi. stupido, se l'hai scordato lui stesso il suo no. Chiamami Diamond Tits, ti assomiglia no, pure. No, non è vero, ma mai <ride> Questo Com ragazzo è un tuo vicino di casa, non è anche tuo amico e rivale, giusto? No. <ride> e' Potresti anche tuo nipote, sai. Potresti ricordarmi come si chiama? MOLO, ma che diavolo? Ah, no, no, sono stupido. Cioè, stupido. Quello vede il tuo rivale, stupido. Con la S maiuscola, ragazzi. Che, che stai facendo? Faccio dei codici a barre. No, dai, eh, no. No, dai, dai. No, no, no. Vai la S maiuscola. No, dai, dai, dai, dai, dai. dai. E eh, dai, facciamo, facciamo il tuo no. nome. No, non voglio. <ride> <ride> Perché? Beh, dai, veloce! Fai stupido e basta. Perché maiuscolo? Perché sì? Solo la prima lettera deve essere maiuscola. Beh, oh. No, metti no! Perché? Dai, vedi! Metti! Stupido serio! Mamma mia. Perché devi. devi mandare tutto a quel paese? Hai chiamato hai capito? Si chiama, ho capito, si chiama stupido. Hai capito, si chiama stupido! Marco007 sei per diventare il protagonista di una grande storia nel mondo di Pokémon. ti aspetta un mondo di sogni e avventure. Ora, let's go! Sì, abbiamo let's go Eevee Ma non ti arrabbiare per il nome! Sono tre o in più, dai! <ride> doveva anche essere minuscolo, così non è, non è prendibile sul serio. Cioè, doveva essere una battuta che va allo stupio, così invece sono un brutto. Where I am. Tutti, tutti, due. Allora, quello è un riferimento al primo... Eh, al, al primo gioco Pokémon che iniziava con... Ni Nidoran. Nidorino e Gengar che combattono. Ma qui che cosa succede? C'è email da parte di stupido! Ma dai, leggi tutto, che te leggi? Ciao Marco007, visto che, che presto saremo entrambi allenatori Ti insegno un po' di cosette utili. Non è vero. In <ride> il fondo del fondo, fondo lo stick per correre per via per parlare con la gente. Uh, Premix per aprire il menu e seleziona salva per salvare il gioco. Che bello, non vedo l'ora di cominciare. Di cominciare. Firmato stupido. Comunque scuoti il, il... così. No, non puoi. La caca. Ma se non sei in casa ti appare una pizza così. C'è nessuno? So che mi senti, ma con te sto so. so, salendo le scale. Oh, la, la, la la la la la la L'intruso <ride> in casa mia. Sveglia, Marco con te lo so, mi loro in bocca. Io lo spingo dalle sei? scale. Ma tu chi sei? <ride> Perché entri in casa mia? <ride> <Così>. Che ti <ride> mi prende? Cos'è quella faccia? Um, dai su, sono venuto a prenderti, io non sto più nella pelle. Comunque questo rivale è proprio gentilissimo gentilissimo, sì. Oggi quindi, è il gran giorno, sei pronto a ricercare Quindi un po non lo potete odiare. e diventare un allenatore. Presto, andiamo al laboratorio. Ah, aspetta. Hai letto il che ho mandato sì. ieri? Come ieri. Se non hai ancora fatto mm. lascio un'occhiata. Perché sei venuto a cliccare? Appena finisco clicca su beh io ti aspetto al laboratorio dopo andavo... ivi amore mio ok cioè... ma no non perdere tempo e già avevo poco tempo non è vero no non è vero abbiamo 82 minuti addio mamma che non sembri affatto me ok mi sa che all'aria aperta puoi apparire Naturalmente non nelle cazze sì. no, devi ancora aspettare. Ecco, lui è già lì che, che guarda qualcosa. Io mi frego sti sì, Pokémon. Sì, certo, perché puoi sì. Vabbè, lui resta a guardare così. E hey Marco 007, il professor Occo, ora non c'è. Secondo me in quelle due Pokémon ci sono i nostri Pokémon. Mm, no. Ah, non sto più la pelle. Prendili. Ti ricordi che devi consegnare qualcosa là, quel Cosa? Il pacco là, non è... Sì, no. me lo dice un tizio dopo. Grazie dell'aiuto, miei piccoli TG. Professore perché sta perdendo tempo a parlare con i repciani? Oggi ho imparato qualcosa di nuovo su di noi. Addio, stupido! Ah, che stupido! Uno gli caga oh, ci Sì! Ciao Marco007! Ah, giusto, giusto! Oggi è, molto, è un giorno molto importante per te è stupido. Spero <ride> siate pronti a ricevere i vostri primi pop, Presto, andiamo al la laboratorio. Ma ah, è vero, non è solo il pote! Ok, si sì, ho imitato alla perfezione del rumore. Ma cosa? Un serpente? o oh, no, è. Serpente. Ok. Uh, non so se ti puoi unire a questo. Mi sembra. Ah, ti Oh, aspetta! Si è fatto su selvatico. Che strano! Che cosa ci fa un da queste parti? Ah, non lo so. Beh, capito, provo a proposito. È un'occasione perfetta per imparare a catturare i Pokémon, ma non so nemmeno come, come ti chiami tu una trapo, è eh? già mi.. Vabbè. Forza, per non ti basta lanciare contro una Pokémon. Punta il Joy-Con verso lo schermo. premi il pulsante A per afferrare la Pokémon. Sì. Preparati. Unisci di prova. Non si può. Questo è il sì. tutorial. Squirti una volta il Joy-Con per lanciare la Pokémon. Fai attenzione all'ambiente circostante. Ancora lanci il Joy-Con nello schermo e si rompe. Sì. Ora. Excellent. 2! Due. 3 click Mi sa che questo va sempre almeno pensate assolutamente Comunque uh, A differenza di Pokémon Go qui se fa 3 giri la Pokémon Non è sicurata la cattura Come in Pokémon, Go Vai Però complimenti una cattura esemplare per essere la tua prima volta Sura corri la Pokémon Perché no. a me si rompe la schiena se lo faccio. Se vuoi puoi dare sopra a a lì che è per catturato. Oddio, le ombre pixellose. No, perché. Ma non che beh. succede? Ma che succede? Per un tratto la Pokémon è diventata una, una pallina di quelle di che volano da tutti tre. Beh vai! Non ho mai visto un Pokémon così requieto. E eh, vabbè, certo. Aspetta, ma dove vai? Il professor Occhè corre più veloce di me. Sì. Nonostante abbia una cosa come 80 anni. Professore... Prima stupido, era... stupido professore. Professore, prima c'erano solo 4 qua lì sopra. Ora ne, ho... ne è apparsa un'altra, così. Ah, oh, nella terza c'è Olivia che Marco te lo ha catturato. Poco fa. Cosa hai catturato un Pokémon tutta la sola? Marco 007! Ma che mi fai sentire? Ah, che spavento! Ma no! no. E <ride> l'ha pure girato mentre... Ma è questo Pokémon! Mi sa so che lo ucciderò! Okay. <ride> <ride> Su Marco 007! Prendi la Pokéball! Prendi la Pokéball! Ok, il cervello di... Il Pokémon che hai catturato tu dovrebbe essere una Pokémon di mezzo Marco 007! Ok, prenderò la prima! dai prendi la prima va ah, bene sembra che ti stai dicendo che il pokemon che hai scelto è sbagliato vai prendi wow salve salve Come ve lo sento, madonna! Eh, che... Paio, paio! Cos'è Kirby? No, è un Eevee. Sì, lo dirò tante volte durante questo let's play. Paio! Marco007 riceve Eevee, il suo primo Pokémon! Oh, sembra proprio un peperino! No, avevo letto un paperino! <ride> credo che abbia un debole per te, Marco007! Che dici di un soprannome Eevee? occhi d'occhi. Chiamano dai la mefix. <ride> Avevo proprio questa idea io. Oppure chiamalo come vuoi, eh, come è il tipo. Ok. Abbo. È un po' difficile usare la mano sinistra. Ma non è vero. Sto usando la mano sinistra. Usare una sola mano è difficile, ok? Spazio. No, non è più figo questo. No, non è vero, non è più figo. No. Cambialo poi il soprannome off camera. Lo posso fare pure mo. E fallo no. Non lo so. No. Sìì! Mm. Professore, io scelgo questo. Stupidore riceve Pikachu. <ride> ok, sta già iniziando a far ride. Ma ah, posso muovere? Ah, ok, mi mi ora fari. Ah. Oh, un'ultima cosa, adesso che sei diventato allenatore, ho un favore da chiedervi. Prendete uno di questi, bisceleri <ride> da un po' Che cos'è professore? Un post-it. Si chiama Pokédex, sapete, l'ho progettato io. Registra automaticamente i dati che i po nei Pokémon che incontrate. Che crea una pagina dedicata a ognuno di loro. È un dispositivo tecnologicamente avvantissimo. Eh? Avanzatissimo. Eh, stupido. Marco 007 ve ne lascio una testa, fatele buon uso. Bah, stranamente, anche se non ho scoperto tutti i Pokémon, so già quali saranno e quanti spazi ci sono. Il Pokédex è invisibile, mi sa. Baster è incontrare un Pokémon per registrare alcuni dati nel Pokédex. Ma se volete un'analisi dettagliata, dovete catturarlo. Oh no! Realizzare una guida, una guida completa di tutti i Pokémon dal mondo. E se ne il mio grande sogno. Qualcosa che non realizzerai quasi mai, a meno che non abbiamo tutte le versioni di Bowser. No, di ma ormai sono troppo vecchio, <ride> non posso più fare certi sforzi, però posso correre più veloce di un bambino di 10 di anni. Eh, C'hai cioè le gambe 30 volte più lunghe delle mie. Sì, <ride> però la schiena si rompe dopo mezzo metro. Quello che <ride> siete voi a realizzare questo mio sogno. volte allora, è arrivato l'ora di partire. Il vostro contributo entra nella storia dei popoli. E così questo è un po' calax. No. Mi dovrò andare no. il riempirlo con i dati di tutti i Pokémon che incontrerò. Io parto subito a Dio. Non mi ha chiuso Ma la porta chiave. Ma lo voglio fare? Non sei mio padre. Io vado da voi. Anche voglio? se non conosco mio padre. Io voglio a questo cane e basta. Ma io sono una volta. Stai zitto. Ok, ora provo ad apparire. Mamma, sta zitta! Oh, che carino! Il professore ti ha dato proprio un bel Pokémon! Non me lo più! Cosa? canzonato da solo? Ma è fantastico, bravissimo! E come si chiama? Giovanni, che bel nome, davvero perfetto! <ride> vai! Vi! Sì. Vi! Oh, guarda come è felice! Ah! Ah! il mignolo! Del <ride> piede! Nudo! Eh, vai, io l'ho letto! Siete pronti per iniziare la vostra avventura, eh? Allora è giusto il momento di darti questa! una bella sberla perché non puoi andare in giro da solo ai 10 anni ai 10 anni ho tenuto una parte perché sapevo che questo giorno sarebbe arrivato ma che razza di madre sei c'è la mappa della città da mamma hai messo la mappa della città della borsa se vuoi sapere dove ti trovi apri la borsa contro la mappa della città bene andate adesso, avventura aspetta ciao Marco026 e ciao Lamefix <ride> bella che sei andata in tanto in giro, vabbè beh, ora appari No, niente, ci trovo. Ci... Ma è accesa? Sì. Di. Di. Vabbè Di. È che è un taglio minuscolo. Eh? Non è che. Cioè, taglia. Eh sì, taglia. non taglia, eh, scuoti, prova ancora. Non oh, va, non ancora, vai. Perché? Perché non ancora? Tu vai a. Ah. Non lo so, vai. Ora. Tu continui. Eh. Vai, pigi. <ride> <Lol>. <ride> ok, pigi Ti sei battuto in un pigi serrato Preparati Preparati mm. Ora Allora, sì. questa cosa non la so cioè, Scusa, ma lo faremo un po' uh, che detto concreto No È impossibile A parte che... Cioè, a parte che è impossibile A parte che è noioso non avremo nemmeno il tempo materiale per stare a cercare tutti i I leggendari li facciamo. Quelli che troviamo. No, quelli che troviamo, noi tutti. No. Mica non, si non trovano così a possiamo casa. No, non possiamo prendere. I leggendari. Ma non si può, non li possiamo. Si può. Si è Mew come lo no, hai, Mew. Mew non si può. E allora? Mewtwo? Mewtwo serve Mew. <ride> non è vero. Si, è che lo rubia Giovanni, non capisco. Sto nel monte... Monte Shish hai detto. Fammi entrare perché non posso entrare, mio dio Ecco Oh wow Ok Perfetto Io mi preparo A cosa serve dai miei tizi, Ora Perché a me è andato? E' andato tre ore dopo a te Sì, da un po' L'ho preso io Sono No, l'ho preso io Ma sei andato prima il mio E' ecco, andato proprio. prima il mio, è venuto da sinistra non sono mancino. si Sì, sono salito di livello. Cambia il nome <ride> ancora. Metti lo spazio in mezzo. Tra la. Abbiamo Rattata! Che bello! Rattata! Tanto lo devi mettere in squadra Allora, noi non conosciamo bene tutte le qualità dei Pokémon eccetera eccetera Quindi noi faremo schifo un sì. po' sulle scelte da prendere Tipo, Sono... uh, c'è un Rattata, mi sa che è meglio di Pidgey E togliamo Pidgey, anche se è meglio di Pidgey, perché io tu... non li posso triggerare? Prendilo! No, ce l'abbiamo già E almeno aggiungiamo la squadra No, c'è brutto e... Perché e... ti e... seguo un Pidgey? Ah, è vero, perché io c'ho Libby Eh, poi! Sì, il mio. come il pom Dove sta i pom Eh, pom-pom! E'. le. le. Oh... le. le. le. le. le. le. le. No. No. Dai, non le. mai le. le. il le. le. le. le. le. le. le. le. Oh, oh, finalmente. Ora sono felice. Perché è il Pokedex? Che, che cosa hai fatto? Tu l'hai cliccato, io non ho fatto niente. Ok, allora. Io fungo verso statizia. <ride> Salve, comunque c'è un altro Pokémon qua, prendiamolo. Prendo, tu di Bell sprout. Tre. Cacchio fai! Sono fortissimo! vedi l'ho catturato da solo. Sono bravo, hai visto? No, sì. Bello, bello, bello. Si ah si, comunque in questo gioco c'è un condividi esperienza per L. Sì. Tutti i Pokémon della vostra squadra saranno i punti esperienza condivisi. Quindi sì è tipo troppo facile le mappe. Che c'ha Ivi? Ivi ha trovato un oggetto. Ho ucciso Ivi Salve C'è una ragazza del cespuglio C'è una ragazza del cespuglio Ma trovo qualcosa che non c'è la c'è Una, una, una bacalampon Ehi quella è la mia bacalampon torna qui Torla qui me l'hai rubata <ride> la tasca Mi hai Torla qui Della signora Dinamita Hits No Ok Che è strano vabbè Ah tre No! Beh. Perché catturiamo PG? Tu l'hai voluto fare. <ride> <ride> Mi è andato addosso, che cosa vuoi? <ride> allora, sì, che dobbiamo fare? Tu sei la strada, io non so giocare. Io sto so da non catturare e combattere. Non, non so dovevo ma... andare. Avevo Pokémon diamo. dopo Io avevo Pokémon di. Qui c'è la prima palestra, andiamo alla prima palestra. Uh, salve, ti bro. Ok. Uh, chi, chi sei? Arrivi da Biancavilla, vero? No. Non senza altro il professor Oak? No. È arrivato quello che stava aspettando, non sono troppo <ride> impegnato per portarlo. Non è che puoi pensarci tu? No. Ma chi ti conosce? E pac un pacco, ok, torniamo da professor Oak, taglio. Saluta il professor Oak da parte di io. Ma non so nemmeno come ti chiami, come faccio a salutare. tornare subito alla valutazione del professor Oak, sì. Ah, è vero, non c'è il taglio. Secondo te? Salve? No, ne. ne... Oh, <ride> vedo che hai trovato già pure. Un attimo, un attimo, stai fermo, sei fermo. Tu sei immateriale, non, non sei fatto di materia, sei fatto di nulla. No, sì, però no, intanto posso. Cioè non posso andare contro le hitbox, vedi, non posso andare dentro la sedia. Lo so, non posso però lo, eh, lo lo sono che la mia. Eh, ma contro lo sette, come va? Come sta il tuo Eevee? Ci sono visti tipo 5 minuti fa. No? Mm? Mm? Yeah, yeah. Ah sì, dopo questa cosa ti inizia a starti addosso, Ivy. Starti addosso? Guarda un po', sembra che i tuoi si siete diventati compagni. Insopporabili ormai. Hai lavorato tanto bene nella tavola evidente. Ma, ma io non so nemmeno come ti chiami. Come dice quando, secondo me, sì, un certo sconosciuto è andato... è andato questo pacco. Oh, finalmente è arrivato il pacco. Grazie mille. Grazie infinito. <ride> Però sarò che in via Pikachu ho imparato una nuova, non ora, stupido. <ride> wow, ah, no, ma quasi non sai? ne Non ma c'è! Come mata a sì. cominciare India a salire lassù? Che spettacolo! Ah, capiti però, molto giusto, stupido. Vi hai rubato un pacco che aspettavo da te, poi cotelete. Ecco, cioè, maca ma, la. Ma, ma, ma, ma, ma. Quelli che abbiamo appena avuto. Dalla tizia. Quelli che hai rubato la tizia, vabbè. Aspetta, ma aspetta, non te ne mangiare. Ah, giusto. Aspetta, aspetta, non te ne mangiate. Scusa. Sono Scusa. bacche deliziose da un po' selvatico. Per distrarre renderlo più felice da catturare Facile! Ma come leggi? Ah, ma resti voluto volerlo prima, ma ne stavo per divorare! Saresti potuto morire di intossicazione alimentare. <ride> e tu lo <avrei> detto... ricordo. Sarevi sì, bella sentire! Sarà a voi decidere se catturare tutti i Pokémon che hai incontrato o. O morire di intossicazione Vai. alimentare! O concentrarmi sui vostri preferiti. In farmi caso, la cosa importante è una sola. Non mi interessa. <ride> <ride> Dai, picca. Silenzio. Ok, andiamo Ehi, hey, che... ciao. Non è che ti vuoi mettere con me? No, eh? Aspetta. Sei morta. <ride> oh, aspetta, aspetta. Posso restare con la tua amica? No. Non è non è il mio clone. Non in realtà, non deve preoccuparsi solamente di catturare il mio non sarei mica dimenticato delle lotte tra allenatori. Sì, Faccio, vedere sono sono si Faccio vedere come si tratta. Fatti sotto! lo Lottiamo! Diciamo. Con la mia faccia tutta sicura, sono molto stupido! Sì, noi, noi siamo due Pokémon mm. mentre lui sono uno. Ehi, hey, non è giusto, se ne dai Professore ne dica qualcosa! Oh, non mi interessa! <ride> che poi! Che valore il laboratorio è, è gigantesco! Sì. Com'è dentro i gru gli... <this Kungı> eh, vediamo Usazione, che sa l'azione, dai Sei sì, colpo coda io l'olio Io invece uso facciamo azione ah, sì. Turbo Turbo sabbia Picazione nemico usa Thunder Thunder Aaaah vabbè Mi ha arrostito Super efficace Non volevo il tacchino al rosso Sai com'è? Il quartiere fa schifo Ok io uso attacco rapido Ah, ah, ah. Rafika fa comunque danno. Vabbè, sì, sì. Ok, è okay, morto. morto. E le copie che c'è, una dice, ehi, professore, è però un'area giusta così... <ride> <ride> <ride> che cosa fai? Ops, sbaglio. Ma, ma come? Ho perso. Non lo so, forse... Eh, yeah, abbiamo... 120 soldi. Gli abbiamo fatto una game bang gli, gli abbiamo pure rubati i soldi. <ride> Oh no, che figuraccia, se avessi saputo che vi avreste battuto in due, non mi sarei mai battuto. mi sarei mi ha mai dato tutte quelle armi ah, da esperto. In diventare... effetti il tuo Pokémon è molto meglio dei nostri due. Sì, <ride> però visto che noi siamo delle incite. Eh. Avrei dovuto allenare il mio Pokémon prima di lottare, eh? La prossima volta volevo fare. Nato, eh, eh, sei sì. bravissimo, ti, è, ti ammiro. In te si. Sì. Farmi ah. Allora Marco Z. Che te ne parli di citare tutto il brutto? <ride> Oh, behavi, sembra molto bello! Il tuo piccolo compagno di via ha dato il meglio di sé Veramente è stato pure PG, sai. Eh, professore! Ho bisogno di soldi, me li presti. Devo <ride> vale, andare! Al, sta... centro... dista... al centro commerciale! Lo, di... eh, lo distacco io. io! Tu rubai i soldi! Mm. Professore! Guardi! Il mio p.. <ride> io ti lascio pure. <ride> ok, andiamo a curare sì, i bagnanti. andare a fare shopping, shop. <ride> sai. Andiamo a curare i Pokémon e poi. <ride> e poi. Andiamo. Cioè, okay, è finito il video. Ma no! Ma no, chi è sta qua? E tu e mi sembrate già due compagni affilatissimi! Ma tu chi sei? Non è che perfetto per due tipi come voi! Oh grazie, completo sportivo! Perché per tu... ivi. Per ivi. Sì. quando salemi così potrei partire all'avventura con le vestiti abilati. Non sono mio... quel tipo di persona. E per il mio pince no, eh! Oh. Come fa stare su una mano Ecco, ora è tutto paffuto. Gioca con Dario Matrix. Fammi le coccole, dai! Sì, si... Oh! La... Non, non è. Non Che mi rovini i capelli. Dai! Non mi dici a fare con la zampina così. Ora. eva Beh dai Veloce! Ora dormi! <ride> Beh, che vola. Beh dai, Veloce! mi oh, sembra che tu abbia voglia di giocare con te! Non è vero! Mi chiedi di coccolare un po' anche tanto! A cosa serve? Adesso apri il Veloce, sarà una nuova sì. icona! Seleziona per giocare, ogni volta che vuoi! Ma io non ho ancora capito Tu chi sei! Ehi, cerchi di fare... Eh, aiuto! Aspetta, vi, sei troppo... C'è un bambino che vuole combattere, forse. Non è vero, è un bambino stupido. Ah <ride> era una distrazione per fuggire. Salve, Nicolo. è il quello... tizio di prima? Lì è il tizio te... senza nome, mi dai i soldi per piacere. Grazie, Grazie. per prima. Noi al Pokémon Marte? Al Pokémon Marte? <ride> tu nel no. frattempo stai pisciando su un cespuglio. <ride> Avevano tanti articoli che potrebbero tornarti utili. Vieni a trovarci. Senti. Tieni. Se un giro, ecco qua. Oh, una pozione, si sì, ci servirà di sicuro adesso. Tra te se sì, gli altri animatori poco non possono farsi male. Se succede, se succede, per forza succede. Vuoi usare le pozioni? Che curano... prima è successo. Le pozioni curano di meno di... No! si sì, c'è cioè un bambino un bullo. No! <ride> è impossibile. Ma scusa, ma chi è che lascia un bambino di massimo 6 anni in, in giro così? Ma in non sei... è in giro, è una statua. Ah, appunto, i nostri sguardi si sono incrociati. No, guarda, sei tu che mi hai guardato. Io, io stavo andando per i fatti miei. Ora oh, dovrei vedertela come il mio Pokémon preferito. Per un sacco di tempo gli allenatori avranno solo un Pokémon. Il mio rato fa un... livello 50 sotto! <ride> 50 sotte. Billy Marrucchio Mandaratata <ride> Non ci sono più i bulli <ride> perché quelli non sono bulli sono dei bambini stupidi Ah è affatto so. Il tuo Pige è morente No in realtà è full vita <ride> Come? Io sono andato qui per curare i Pokémon Boom E ora oh. è figlia, morto Raffica Fu <ride> Niente amico, dovresti comprarti più poco. Eh? Niente amico, dovresti tornare a casa e fare quello che fa un bambino piccolo come te. Ecco. Cioè nulla. Andare alla silba. Cioè, 12 punti di esperienza. io il pince si è voluto. No, Lol. Wow, è salito di livello. E sconfitto Billy Marnocchio. Oh, fa, dovevo indirmeno che eri così forte! Gli abbiamo pure rubato poche, vale 60 euro. <ride> Siamo dei criminali. Wow. Vabbè quindi però non so te ma io lo fermo così il joyo. No, io ah, io.. ah, abbiamo vinto, abbiamo <ride> rubato i soldi e io aspetto. Bullizziamo. Fa. No, non parliamo con lui. Bulliziamo. Ma, ma no, perché? Salviamo e basta, sai. Salve. Eh, tu ehm, te ne puoi andare volte addio, Interagire. più. interagire io io vado a catturare le i leggendari. Save a B Beh, dai facciamo la battaglia contro lui e poi saliamo. Ah, non è una battaglia, è questo parla! Mm, ti vedo proprio con Denn controllo 6 Hai sconfitto un allenatore! Wow, fantastico! Quello non era un allenatore, era un bambino piccioso. Pokémon so. con cui è notato. Potrebbero aver preso dei PP o PSP PS, PSP. Vita! Poi comporta un centro Pokémon, sì, percura esatto, esatto. ci vogliono un po' di secondi ed è gratis, wow, che bello! Lì c'era il Team Rocket e se n'è andato. Mi sì. raccomando, non mi dimenticare di rimettere il sesso alla tua scuola per una lotta? Ah, fun fact. Uh, le pozioni che curano poco costano soldi. I centri Pokémon che ti curano tutti i Pokémon. Sì, però gratis. devi farti un giro così. E allora, Però allora sfiga sfigami il fatto che l'acqua... Faccio così. Sì, lo so, abbiamo Era... visto tutti i video di, di Reddy Pizza. Non è vero che l'ho visto tutti. Però mi devi spiegare perché l'acqua cura di più di una pozione. Perché l'acqua è buona. Sì, ma è una, una pozione creata con... Le, ok. Le... Tu che quando, quando c'hai la febbre, tu che cosa ti bevi l'acqua? Anche, sì. però non è che ti cura l'acqua. Però mi lascia vivere. No, guarda che io non bevo quasi poi. Ok. benissimo. <ride> Ci vediamo alla prossima... Scusi, non è che mi presta 2 euro, io ho bisogno di un hamburger. Fino a quando non abbiamo surf non possiamo farci un bagno in piscina. Dai vieni, ti aiuto io. La ragazzi, cazzo di... Dai, andati, ragazzi. dai andati, ragazzi. Sto cercando di dormire. dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Vai davanti al bambino. Non è un cattivo. <ride> ok, C ci vediamo alla prossima parte di Pokémon Let's Go. Alla prossima, ciao!